Dal punto di vista dell'ottimizzazione dei video sul proprio canale YouTube sono tante le cose che possiamo fare per migliorarne la visibilità e l'usabilità. Una di queste è inserire un indice nei commenti. YouTube ha reso davvero semplice questa operazione riconoscendo tutto ciò che noi inseriamo all'interno della descrizione dei video. Dunque, così come basta inserire un link che lui subito lo riconosce, così basta inserire un orario che lui subito capisce che stiamo indicando un indice. Io ho preparato già il mio indice per questo video, quindi semplicemente incollo l'indice che ho eh, creato all'interno della descrizione del video. Come vediamo, per generare l'indice dobbiamo semplicemente scrivere eh, il minuto e i secondi e poi subito dopo possiamo scrivere qualsiasi cosa quindi subito dopo l'orario possiamo scrivere tutto quello che vogliamo compreso gli url a cui facciamo riferimento Un'altra cosa interessante è che eh, subito dopo aver inserito i nostri minuti dal lato utente questi minuti diventano subito linkabili. Quindi io posso andare direttamente al minuto 1 e 14 e vedere la parte in cui si ottimizzano i tag. Una cosa importantissima da fare è iniziare dal minuto 0.00, quindi proprio dall'inizio del video. Potete scrivere introduzione, potete scrivere quello che volete, però è, è una cosa davvero importante affinché YouTube capisca che questo è un video completo di indice ecco dunque una semplicissima accortezza come quella dei chapter makers che può rendere il tuo video più semplice da fruire dal punto di vista dell'usabilità e più interessante anche per youtube anche perché youtube legge la descrizione del tuo video per indicizzarlo se dunque all'inizio del video mettete il titolo e